Visto che tra poco, il 21 marzo, si celebrerà la giornata a Bologna e visto che Libera partecipa attivamente, sappiamo che lei ha inoltre collaborato con Politicamente Scorretto negli ultimi anni. Ecco, le volevo chiedere, quali, secondo lei, cosa ne pensa di questo evento culturale? Sono momenti importanti perché moltiplicano una coscienza, una consapevolezza, una responsabilità. Io credo che grafi non pongono le coscienze delle persone, pongono interrogativi, pongono domande. Politicamente scorretto è stata un'espressione di valore nel nostro Paese. Bisognerebbe che queste presenze, queste modalità siano presenti di più su tutto il territorio nazionale. Perché non sono eventi, non sono celebrazioni, non sono passerelle, sono momenti di studio, di riflessione, per porci delle domande, per interrogarci, per fare il punto di una situazione. Per prendere coscienza abbiamo bisogno di conoscere per diventare più responsabili. Grazie mille.